Ucraina, ancora una volta il conflitto, entra in una nuova fase. Noi vi informiamo sulle controvoci che riguardano la situazione in Ucraina e che vengono tacciuti dai mass media ufficiali. Buonasera. Sulla base di documentari ucraini e testimoni oculari, Kla TV ha rivelato dal primo momento la crisi ucraina, che il colpo governativo in Ucraina è stato uno dei colpi di Stato pianificato e cofinanziato dagli USA. Obiettivo di tutta questa offensiva è l'assunzione di posizione predominante degli USA contro la Russia. Una guerra per tutta l'intera Europa sembra possa essere evitata solo attraverso la reintenzione del servizio militare di tutti i paesi europei per cui studiate le nostre trasmissioni ogni volta dall'inizio, fino a che siate riusciti a capire il nocciolo del messaggio. Deve divenire oggetto delle autorità incaricate delle indagini come sia possibile che i cosiddetti mass media pubblici possano divulgare finora, in mala fede, l'esatto contrario della vera fattispecie in tutto il mondo. I cittadini ucraini sul luogo affermano che il vero decorso della crisi sia il seguente. Dopo che la popolazione ucraina non era più pronta a farsi dominare da una minoranza criminale iniziarono ad esprimere la loro posizione contro questa oligarchia al Maidan. Delle unità terroristiche si sono appositamente infiltrate in questa protesta popolare, depistandola e prendendone il comando. genitori ucraini e testimoni oculari attestano che i loro figli sono stati letteralmente comprati dagli attivisti americani organizzati e addestrati a questo terrorismo. Tutte le testimonianze oculari mandate al muro del pianto che la TV fino ad oggi e i documentari dimostrano che in Ucraina il terrore e la guerra vengono esercitati sotto falsa bandiera. Il popolo ucraino stesso però non vuole guerra alcuna. Difatti, quale popolo vuole la guerra? Nel commento mediatico tedesco del 31 luglio 2014 abbiamo trasmesso immagini di madri e padri che bruciarono il richiamo alle armi dei propri figli. Questi fatti sono accaduti sotto gli occhi di sgarri militari che li hanno minacciati con cinque anni di galera per trasgressione. Oggi, solo un giorno dopo, viene inflitto al popolo ucraino una tassa di guerra dell'1,5% sul loro reddito, che dovrebbe fruttare circa 10 miliardi di euro. Con questi soldi di nuovo il governo terrorista finanzia l'offensiva militare, che li porta contro i cosiddetti separatisti e ribelli dell'Ucraina dell'Est. Ma come dimostrano innumerevoli documentari, la lotta delle truppe militari viene condotta fermamente contro la popolazione civile. Gli oppositori di governo dell'Ucraina dell'Est sono principalmente normalissimi cittadini ucraini, che oggi, come a loro, non vogliono più avere a che fare con questo vecchio, nuovo governo criminale, perché esattamente gli oligarchi stessi, contro i quali era diretta originariamente la protesta al Maidan, sono, questo è comprovabile, di nuovo in carica e fingono di essere contro ribelli, terroristi e nazisti pericolosi da combattere. Innumerevoli testimoni oculari ci comunicano che i terroristi infiltrati tra i militari sono in guerra contro la popolazione ucraina. Detto chiaramente questo significa che gli ucraini a partire da oggi sono costretti a addirittura a finanziare la guerra contro se stessi. Il rimprovero sempre più forte che i cosiddetti separatisti dell'Ucraina dell'Est vengano sostenuti da Mosca sta diventando sempre più incomprensibile ai conoscitori della vera situazione. Quale popolo non cercherebbe sostegno dal vicino amico se venisse distrutto da unità terroristiche? Quale paese confinante e riguardoso starebbe a guardare inerte? Sebbene questo sostegno da parte di Mosca fino al giorno d'oggi non possa essere dimostrato, la situazione è precaria, poiché la Russia deve venire costretta a scendere in guerra e Putin questo lo sa. Non aiuta l'Ucraina? Allora la Russia deve stare a guardare inerte come il suo vicino Amu, amico, viene assorbito dalle forze degli Stati Uniti d'America e Nato. La Russia invece interviene, consegna ai guerrafondiari americani la tanto attesa pretesta per mobilitare una guerra in tutta l'Europa. Quanto sia pericolosa la situazione attuale per tutta l'Europa ce lo dimostra un nuovo film con il titolo Ucraina, chiarezza nel cortile dell'inferno. Vi preghiamo di non guardare questo filmato in presenza di bambini. Il filmato lo trovate qui a seguito. Nonostante l'attuale situazione mondiale sia molto tesa e la probabilità che l'Europa venga risparmiata da una guerra è sempre più inverosimile, questo film mostra una via che porta speranza. Questa speranza però deve divenire pubblica in tutto il mondo, dopo che la censura in internet rende crescentemente impossibile la diffusione necessaria di tali film. Rimane solamente l'impegno della distribuzione personale da parte di ogni singolo spettatore, per cui diffondete i link di questi film ogni qualvolta e laddove vi sia possibile. Per la vostra collaborazione vi ringraziamo sentitamente già ora. Arrivederci.